tutti quanti assieme, nel senso che non, non è soltanto la regione che può fare questi impianti, non è soltanto il comune, non è soltanto il CONI, ma bisogna mettere insieme tutte le forze perché veramente le risorse non ci sono. Eh, si parla di Olimpiadi, della candidatura del 2024, non so se ci saranno le risorse, però è giusto che il CONI ci creda in questa, in questa avventura, è giusto che ci crediamo anche noi come, come atleti. Eh, è un'occasione per noi per chiedere degli investimenti, per chiedere delle risorse, per fare degli investimenti e mettere a posto eh, le strutture. Io sono di Lecco, abbiamo permesso prima l'atletica Colombo, l'atletica Lecco, e, e so dove si allenano, eh, al liceo scientifico o al, al, nel, diciamo, nel centro del Bione. Sono, sono degli eroi insomma, sono, sono degli eroi, mi rendo conto, sono stato aggavirato, ho visto, visto altri pensieri di atletica che veramente necessitano dei, dei, grandi, dei grandi investimenti, insomma, parliamo di Olimpiadi però forse dobbiamo ricominciare dalla base a sistemare tutti questi senza, pensando anche un po' alla gestione e per questo stiamo vedendo anche di fare dei bandi non soltanto eh, così come quelli che abbiamo fatto quest'anno a fondo perduto insieme ai comuni ma anche delle, sotto forma di partenariato pubblico e privato per vedere anche la gestione nel lungo tempo dove l'impianto è anche la casa della società quindi eh, non deve essere un gestore che guarda soltanto beh, il profitto ovviamente ci deve essere ma deve essere anche la famiglia che, che, la, che la cura, che la gestisce, che la porta questi <coughs> sono... Sono i nostri obiettivi e spero che con l'aiuto del CONI, di Biarluigi, dei, dei, dei, dei vari comuni si possano portare avanti queste politiche sportive. Grazie, buon anno a tutti.